Io sono rimasta veramente stupita dalla quantità di persone, eh, l'entusiasmo, la partecipazione e anche... Per me, che, che faccio la magistrata, la giudice, è importante avere un luogo come questo, culturale, in cui mi trovo e mi confronto con altre professionalità, con altre esperienze, eh, con altri ambiti anche sociali. E quindi quello che mi è piaciuto molto di Politicamente Scorretto è mettere in rete competenze, conoscenze, eh, generazioni anche e quindi io ringrazio enormemente di avermi consentito di essere oggi qua.